Avvocato Vitale, eh, il problema delle discriminazioni ai confini con Polonia e Slovacchia per quanto riguarda le persone extracomunitarie o le persone Rom, cosa si può dire? Bah, eh, direi che eh, quello che sta succedendo a quelle frontiere dimostra insomma, quello che abbiamo capito da tempo, cioè che c'è un razzismo diffuso, eh, che riguarda i paesi di Visegrad, ma non solo del, del gruppo di Visegrad, eh, che ci deve in qualche modo in questo momento più che in altri interrogare. Cioè, noi siamo tutti eh, colpiti ovviamente da quello che è successo alle popolazioni ucraine, da quello che sta succedendo alle popolazioni ucraine che sono costrette a fuggire dalla guerra, ma questo non deve farci dimenticare e non ci fa dimenticare tragicamente che ci sono tante persone che sono in difficoltà, che scappano dalle guerre, che comunque hanno una vita eh, normalissima in Italia, Ucraina nel loro paese e poi sono costrette a migrare. Eh, credo che in questo momento dobbiamo ripensare integralmente la nostro, il nostro approccio rispetto al fenomeno dell'immigrazione, un fenomeno strutturale, un fenomeno che ci riguarda tutti, un fenomeno che ci, ci fa crescere tutti. Eh, in questo momento eh, pensare di avere una famiglia ucraina come i nostri vicini di casa non ci spaventa, anzi ci esalta in qualche modo. Ecco, Dovremmo cominciare a pensare che avere una famiglia nigeriana, una famiglia gambiana, una famiglia pakistana, una famiglia o una persona eh, argentina piuttosto che cinese ci, ci fa crescere tutti. E questo forse, ripeto, è il momento di ripensare integralmente anche le nostre leggi sull'immigrazione e di finalmente decidere che esistono le guerre purtroppo e allora devono esistere le frontiere aperte. Grazie. Grazie a voi.